Oggi parliamo di uh, Control Foreign Companies, CFC o Società Estere Controllate, che cos'è la CFC? Ne abbiamo parlato centinaia di volte nei miei post, nei miei argomenti, oggi cercherò di, uh, come dire, di, di darvi un'idea un uh, a tutto tondo uh, di come funziona, di chi la applica e di come l'applica nel mondo, perché la CFC come sapete è una delle 21 cose che dobbiamo prendere in considerazione quando decidiamo di incorporare una società offshore. Si tratta di una normativa anti-abuso che ogni paese ha implementato, diciamo, implementa a modo suo nel mondo, diciamo che quasi ogni giurisdizione ha la sua. CFC. In Europa evidentemente come ogni volta in materia di imposizione a legiferare troviamo sempre una direttiva, in questo caso cioè, esiste una direttiva del 2016, direttiva europea cosiddetta ATAD anti-avoidance ehm, directive, che, ehm, che cosa fa? Atteso, tende ad armonizzare questa regola nei eh, differenti 28 paesi dell'Unione Europea. Ora partiamo un po, da, uh, un po' da più lontano. Perché nasce la CFC? Cioè che cosa cerca di disciplinare? Che cosa cerca di evitare? Cerca di evitare una pratica abusiva, se non elusiva, in cui i grossi gruppi multinazionali, perché si parte da lì e poi cioè, si parte sempre uh, dal, dal grosso, ma tendenzialmente poi si finisce per prendere nella rete anche tutti quanti i piccolini. Quindi, questa normativa che cosa cerca di evitare? Cerca di evitare lo shifting, il dirottamento degli utili lo spostamento degli aiuti dai paesi ad alta tassazione, tipicamente Italia, Spagna, Germania, quindi i paesi uh, dell'Ocse occidentalizzato, industrializzato, a, uh, ai cosiddetti, nei cosiddetti paradisi fiscali, perché qual, è, qual era la pratica più comune? Consideriamo che comunque la CFC ormai è in piedi da uh, insomma, un bel po' di tempo, quindi questa pratica è obiettivamente osteggiata, uh, direi, anche da più di uh, un decennio. Um, e gli utili prodotti quindi eh, dalle, dalle, dalle, dalla, dalla parent company vengono spostati sulla società controllata nel paradiso fiscale. O perché parte dell'attività commerciale viene spostata all'attività controllata estera che magari appunto si trova in territori come Hong Kong, come singapore che hanno una tassazione territoriale quindi tendenzialmente si ritrovano poi a non tassare questi utili o perché tramite servizi intercompany o cessioni di prodotti intercompany viene spostata parte dell'utile appunto tramite eh, giochetti intercompany dalla società ad alta tassazione verso la controllata bassa tassazione questa è una pratica evidentemente elusiva che serve a spostare l'imponibile, la base imponibile dal paese ad alta tassazione. Prendiamo l'Italia che ha un interest del 24%, un paese a tassazione bassa o nulla, come per esempio Hong Kong sul reddito offshore ha una tassazione allo 0% e quindi evidentemente alleviando overall la, il tax rate effettivo del, del gruppo. Okay? Quindi questa normativa cerca di evitare questo problema. È partita eh, diciamo, andando a rompere le scatole alle grosse multinazionali, però per come è scritta la normativa in realtà si applica poi a, tutte, ehm, a tutti i gruppi, anche a tutte le società di piccola dimensione. Adesso vedremo quali sono le eccezioni, perlomeno all'interno dell'Unione Europea. Però tendenzialmente va ad intervenire quando si verificano due ehm, due elementi, E okay? cioè quando esistono una di controllo cioè la persona, il contribuente o la, la società uh, la parent company, la società che si trova nel paese ad alta tassazione ha un'attività uh, di controllo appunto, società controllata estera sulla società estera e uh, contemporaneamente la tassazione, cioè l'utile prodotto il, il, nella, nella società controllata estera se fosse stato prodotto nel paese in cui si trova la persona che Controlla la persona, la società che controlla quella società eh, fosse stato eh, tassato um, eh, alla, alla metà. Riformulo, chiedo scusa, mi sono espresso malissimo. Qual è la seconda condizione? E, e, quindi al di là del controllo oh, la CFC si applica se la tassazione della società controllata estera è effettivamente inferiore di oltre la metà alla tassazione effettiva che eh, quella società avrebbe avuto, oh, quell'utile avrebbe avuto se fosse stato realizzato nel paese in cui si esercita il controllo. Okay? Quindi controllo e tassazione effettiva inferiore al 50%. Queste sono le due regole che prevede la, la, la ATAD, la la direttiva europea. La quale direttiva europea tra l'altro ha, uh, ha dato un tempo determinato ai paesi dell'Unione Europea per adattarsi a questa situazione, tempo che in realtà è già scaduto perché al 1 gennaio 2019 tutti i 28 paesi avrebbero dovuto già implementare uh, la, la CFC seguendo le linee guida della, della direttiva, non tutti l'hanno fatto e per questo motivo l'Italia è una di quelle che è stata compliant, però e quindi la Commissione Europea ha aperto numerose procedure di infrazione contro gli stati che non l'hanno fatto quindi giustamente l'Unione Europea ha anche le possibilità e gli strumenti per controllare se poi l'effettiva implementazione di quello che dice è fatta oppure no l'ATAD non era soltanto per le CFC prevedeva anche altre regole antiabuso come la deducibilità degli interessi passivi ed altre um, però ecco sono argomenti che affronteremo magari in un altro, in un altro screencast quindi rimaniamo sulle, sulle CFC Okay, quindi abbiamo capito qual è l'impianto generale della direttiva, la direttiva adesso dà agli stati due possibilità che vediamo davanti a noi, cioè il modello A o um, il modello B che adesso andremo a espletare e dice tendenzialmente um, o, o ciascuno stato può implementare questa CFC, questa Control, control Foreign Companies, in, in due modalità, applicando un modello A oppure un modello B. Il modello A mi dice puoi attribuire, puoi tassare per trasparenza nel paese del taxpayer, cioè di chi controlla la società estera, tutti i passivi income prodotti dalla società estera. Quindi se la società estera produce interessi canoni e royalty, io li tasso immediatamente per trasparenza nel paese di, uh, di chi controlla. Quindi l'esempio della società italiana che controlla la società Madonna, Kong, ma anche della persona fisica italiana che controlla la società ad Hong Kong tutti i passi di income realizzati dalla società a Hong Kong potevano essere tassati immediatamente per trasparenza. Questo era un modello è un modello generale, adesso vediamo chi l'ha implementato e chi no, però è il modello generale che, dava la, che dà l'ATA a ciascuno dei 28 paesi. Il modello B invece interviene sulle strutture non genuine dice invece di applicare il modello A puoi applicare il modello B, to state e cioè puoi attribuire per trasparenza Uh, nel tuo Stato, all'interno del tuo territorio, la tassazione di uh, tutte quelle strutture uh, che non risultano genuine, dove non c'è sostanza, quindi le puoi tutto l'income di quella società che ti risulta non genuina perché è stata costituita soltanto con scopi di risparmio fiscale, la puoi tassare immediatamente per trasparenza all'interno del Paese dove si esercita il controllo effettivo su quella società. Poi, Esistono delle esimenti, ciascuno cioè le, le implementa in, uh, a modo suo. Uh, davanti, al, uh, davanti a voi quindi vedete la situazione a febbraio 2019, questo è un documento uh, disponibile liberamente in rete, ok. Quindi abbiamo visto che 14 stati qui vediamo hanno deciso di implementare il modello A e 10 stati il modello B. Uno ha combinato entrambi, tendenzialmente l'Olanda. Non so se lo vedete questo grigio scuro in alto. E uh, tre stati, la Francia, la Finlandia e la Bulgaria, hanno detto: Noi facciamo i fatti nostri, non seguiamo né il modello A né il modello B. È chiaro che poi la commissione uh, va a vedere se. Uh, l'implementazione di queste normative è comunque congrua con quella della direttiva o no, quindi c'è un ampio margine di intervento da parte degli stati membri ma sempre all'interno di determinate direttive, ok? Quindi questo vi dà l'idea dello scenario, di quanto può essere complesso lo scenario su una singola normativa e si deve accendere la lampadina ogni qual volta pensiamo di costituire una società offshore o comunque una società al di là del confine italiano perché Uh, a seconda di dove ci troviamo noi, a seconda di dove si trovano le altre società del nostro gruppo se ne abbiamo e da dove vogliamo incorporare questa società potrebbe applicarsi una regola rispetto a un'altra con diversi gradi di complessità e con diversi livelli di conseguenze in termini fiscali Quindi, ed è questo il motivo per cui oggi stiamo spiegando le CFC no? cerchiamo sempre di dare un lato pratico alla cosa, non vi sto spiegando le CFC perché eh, mi fa piacere ma semplicemente per farvi capire che eh, ci sono delle conseguenze fiscali in termini di sanzioni, interesse e in casi di evasione fiscale, evidentemente anche penali, che vanno tenute in considerazione quando andiamo a incorporare una società offshore. Non è mai una passeggiata di salute. Okay? Quindi questo è l'impianto generale: modello A, modello B. Uh, ciascuno l'ha implementato mh, in maniera, alla maniera sua e tant'è che la maggior parte degli stati hanno applicato un'eccezione al modello A oppure un'eccezione al, al modello B ed è esattamente il caso dell'Italia che vedete appunto in, um, in verde scuro infatti um, uno stato membro che implementa una CFC rule, è Member State Implementing di CFC rule, utilizzando il modello A Um, uh, potrebbe scegliere di non tassare per trasparenza il reddito prodotto dalla società estera o dalla stabile organizzazione estera. Quindi potrebbe decidere di non applicare la CFC se un terzo o meno del, del, dell'utile di questa società estera o di questa stabile organizzazione estera um, ricade nella definizione di passive income o di uh, transazioni intercompany. Vi faccio un esempio concreto dell'Italia, perché l'Italia ha applicato proprio l'eccezione al modello A. Quindi andiamoci a leggere proprio la normativa, che è l'articolo 167, al comma 4, mi dice: "La disciplina del presente articolo, cioè le control foreign companies, si applicano uh, se i soggetti controllati non residenti, quindi pensiamo a Hong Kong, integrano congiuntamente, quindi devono verificarsi allo stesso tempo le due, le due seguenti condizioni, e cioè la società mh, estera, facciamo il caso di Hong Kong, ehm, è assoggettata a tassazione effettiva inferiore, alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti, qualora residenti in Italia. Quindi, se quella società a Hong Kong fosse stata soggetta in Italia, quel, di quella stessa quantità di utile, che tipo di tassazione avrebbe subito in termini di, di, di tassazione effettiva? Cioè, quante tasse avrei pagato? Perché eh, se fosse stata in Italia, se quella società Hong Kong fosse stata, fosse stata uh, residente in Italia, la sua tassazione effettiva fosse stata inferiore, a quella che avrei ottenuto applicando le regole fiscali italiane, allora devo considerare di applicare la Control Foreign e quindi tassare quella, quella società estera per trasparenza in Italia, se allo stesso tempo, e vediamo qui quindi l'eccezione al modello A, oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle seguenti categorie. Quindi se la tassazione effettiva fosse stata inferiore al 50% di quella effettivamente eh, applicata in italia e contemporaneamente oltre un terzo di, degli utili della società estera è costituita da passive income quindi vediamo interessi dividendi e canoni tendenzialmente o da transazioni intercompany che ci dicono gli altri commi dal, dal 6 al 7 allora vado a tassare tutta la giostra per trasparenza e questa Un'eccezione, okay? cioè che ha fatto l'Italia. Invece di tassare immediatamente per trasparenza tutti i passivi income, va a tassare per trasparenza tutte le situazioni in cui ehm, esistono passivi income per oltre un terzo del, dell'utile complessivo della società estera. Okay? Quindi questa è l'eccezione al modello A. E, ehm, la leggenda. Eh, ci dice come i vari stati hanno reagito A noi interessa anche molto secondo me l'eccezione invece sub b Uh, abbiamo detto che il modello B um, era quello che uh, prevede di tassare per trasparenza l'utile dal prodotto, dalla società controllata estera o dalla stabila organizzazione estera se uh, diciamo, si tratta di una struttura non genuina, okay? Quindi una struttura che ho messo in piedi solo per risparmio fiscale. Esiste però un'eccezione al modello B che ci dice che uno stato membro che deve implementare la, la CFC rule, la CFC rule e che decide di applicare il modello B potrebbe decidere di escludere dall'applicazione della CFC determinate tipologie di profitto quando la società o la sabbia organizzazione estera in realtà eh, realizza profitti inferiori ai 750 mila euro o ehm, di un ammontare inferiore al 10% dei suoi costi operativi ed è per esempio quello che ha fatto Malta, ok quindi ehm, in, in questa maniera si sono salvaguardati molte piccole attività e si vanno evidentemente a colpire chi ha un certo tipo di fatturato che secondo me ha più senso uh, anche nell'ottica di andare a fare cassa per un'amministrazione finanziaria, per un'amministrazione fiscale, perché uh, chiaramente è molto più facile andare a colpire i grandi in termini di accertamento che non andare ad accertare due milioni di piccoli che fanno pochi ricavi, okay? al di là poi della... Uh, del fatto che una pianificazione fiscale aggressiva vada comunque tenuta sotto controllo. Okay? Quindi è interessante come ehm, eh, in realtà anche altri stati di common law, anzi tutti gli stati di common law, abbiano applicato questa tipologia di... Uh, questa eccezione al modello B quindi che è completamente diversa da quello che hanno applicato tutti gli altri stati occidentali quindi Spagna, Francia, Germania, Italia eccetera eccetera. infatti nel grafico vediamo che Malta Cipro, Irlanda, e Inghilterra e non è un caso assolutamente diciamo queste, queste normative di common law sono sempre eccessive, sono sempre uh, come dire molto simili le une alle altre si tendono a muoversi sempre contemporaneamente, abbiamo applicato questa eccezione al modello B uh, lo ripeto, appunto non è un caso anche nell'ottica di una pianificazione fiscale internazionale è sempre da prendere in considerazione, infatti eh, uno scenario più ampio del singolo Stato. In questo caso i stati di Comun si eh, confermano sempre eh, tra i più interessanti. L'ultima cosa quindi, che volevo porre alla vostra attenzione per non andare troppo lunghi è questa, cioè... Mh, eh, black, grey o white list ciascuna delle giurisdizioni che implementa o deve implementare la CFC rule può deciderlo sempre in base a quello che ci dice la direttiva europea la cosiddetta o ATAD, detto in italiano può decidere eh, come comportarsi cioè come andare ad individuare gli stati ehm, nei confronti dei quali applicare poi questa disciplina cioè questa tassazione per trasparenza quindi oltre a decidere la modalità di tassazione da applicare, cioè la modalità eh, quella dei passivi income, piuttosto che quella delle strutture artificiose, eh, quindi modello A o modello B, può decidere anche nei confronti di quale stati far innescare questa tipologia di, eh, di tassazione per trasparenza, e quindi ognuno ha le sue liste, che possono essere bianche, nere, evidentemente grigie, quelle grigie evidentemente sono quelle in, in, in, in, che vanno poi monitorate, che possono cambiare di anno in anno. Um, questo sempre per dire quindi che ogni volta che vado a fare una pianificazione che ho bisogno di commerciare, di utilizzare una determinata giurisdizione vorrò fare attenzione all'esistenza o meno di queste liste è una cosa molto importante perché per esempio il Portogallo ha le sue liste che applica tra l'altro anche per, altre, per altri fini, non soltanto ai fini delle CFC e potrebbero praticamente bloccare la mia idea di pianificazione, la mia possibilità di utilizzare quella giurisdizione, quindi facciamo estremamente attenzione, sono liste che non ha soltanto tra l'altro la Commissione Europea di per sé, ma anche ciascuno singolo Stato decide se intervenire oppure no, la stessa Estonia del resto ha una serie di, di paesi che vanno in blacklist, il Portogallo per esempio a Dubai, anche a Hong Kong tra i paesi in, in, in blacklist, quindi... Facciamo attenzione anche a quest'altro argomento ogni volta che decidiamo di incorporare una società offshore.